Salve, avevamo quell'appuntamento, si ricorda? Ah, sì, salve, sì, lei che è la neurologa? Eh, veramente no. Ah, oh, no, mi scusi, per carità, mi perdoni, la neuropsichiatra, vero? Eh, a dire il vero, no, dovevamo semplicemente parlare di neuromarketing. Neuromarketing? Nel mercato globale competitivo nel quale ci troviamo abbiamo a disposizione un'infinità di prodotti da poter scegliere. Se solo andiamo al supermercato possiamo vedere che varietà di yogurt che abbiamo a disposizione, tutti i gusti e tantissime marche. Oppure se dobbiamo scegliere un televisore per la nostra casa ugualmente abbiamo a disposizione davvero un'infinità di marche. Ma su cosa si basa la nostra scelta realmente? Alcuni penserebbero al prezzo, Altri invece direbbero la qualità, in realtà no. Le nostre scelte si basano prevalentemente su pulsioni che non hanno niente a che fare con la ragione. Il neuromarketing abbina le conoscenze delle neuroscienze al comportamento dei consumatori per capire cosa accade nella nostra testa in risposta a determinati stimoli. L'obiettivo principale è quello di spingere all'acquisto. Le prime applicazioni della psicologia ai processi di acquisto risalgono agli anni 60. Successivamente, in uno studio del 2003, il dottor Kills dell'Università di Atlanta ha studiato come siamo maggiormente attratti dai prodotti con i quali ci identifichiamo, rispetto a un'immagine mentale che abbiamo di noi. Non acquistiamo quindi dei prodotti, ma acquistiamo una migliore percezione di noi stessi. Più quel prodotto combacia con l'idea che noi abbiamo di noi stessi, più saremo propensi ad acquistarlo. Quindi mettere una minima parte del nostro cervello, il 20%, penserà a cosa è meglio acquistare, qual è il prodotto che costa di meno, qual è la qualità migliore. La restante parte del nostro cervello, quindi ben l'80%, si baserà sulle emozioni. Non penserà quindi, darà spazio al proprio istinto. È il nostro cervello primitivo che entra in azione quindi per vendere bisogna far leva, oramai, sulle emozioni Ti faccio un esempio Ti sei mai trovato in un negozio di Alcott? Se ci sei anche solo passato vicino avrai notato il profumo che pervade questi negozi Ebbene sì, nei negozi di Alcott e oramai anche in altri negozi che hanno seguito la scia di Alcott si spruzza tantissimo profumo questo per poter dare un'esperienza multisensoriale all'utente e poter coinvolgere anche l'olfatto. In questo modo ogni volta che sentirai quel profumo lo associerai ad Alcott. Quindi anche quando tornerai a casa sentirai su quegli abiti il profumo di Alcott. Vedi come entra in gioco la nostra parte di cervello rettiliano? E attorno a quella marca si formerà tutta una sfera che si baserà sulle emozioni. Poi, se il profumo non è di nostro gradimento, ovviamente si potrà sortire l'effetto contrario. Però anche dietro la scelta di un determinato profumo da abbinare a un brand, c'è tutto uno studio che non è da sottovalutare. Ad esempio, quanto è il giovane il target, quanto è disposto a pagare o meno. Un altro esempio di neuromarketing sono le distorsioni cognitive, i cosiddetti bias, che possono condizionare la nostra percezione della realtà e quindi anche le nostre scelte. Un esempio è l'urgenza di acquisto. Hai mai notato cosa succede dentro di te quando ti dicono che un determinato prodotto sta uh, per terminare? Oppure una determinata offerta sta per concludersi? Ad esempio valido solo fino al 5 di questo mese? Oppure solo 15 posti disponibili? Ti spingono a decidere ora o in più. Ogni giorno sugli scaffali di supermercati, in tv o anche online troviamo offerte di questo tipo. Tutte queste offerte non fanno altro che stimolare in noi un'urgenza di acquisto, come se dovessimo perdere l'occasione del secolo. Gli esempi di neuromarketing sono davvero infiniti perché quasi tutto il mondo degli acquisti e delle vendite si basa ormai su questa scienza. E tu cosa ne pensi? Se ti è piaciuto questo video mettici un like, lasciaci un commento oppure condividilo. Se invece sei interessato all'argomento e vuoi approfondirlo con noi, nel testo qui sotto Troverai tutte le indicazioni per poterci contattare. Alla prossima!